Assalamu alaikum wa wabarakatuh Benvenuti cari fratelli e sorelle in questo video dall'argomento chi è Allah e come possiamo tradurre il termine Allah nella lingua italiana Allora, eh, ultimamente ho visto che c'è molta confusione riguardo a, a questo termine e eh, sia tra Musulmani, che tra non musulmani, nel senso la confusione riguarda eh, il, diciamo la traduzione in italiano e, ehm, e diciamo il significato in italiano del termine Allah. In questo video, inshallah, cercheremo un attimo di, ehm, di capire eh, cosa vuol dire Allah e come possiamo tradurlo nella lingua italiana. Allora, il termine Allah, il termine arabo Allah, è un termine che indica il Dio unico, il Dio supremo, il Dio di Abramo, di Giacobbe, di Isacco, di Ismaele e del profeta Muhammad, pace e benedizione su tutti loro. Quindi, è un termine che indica il Dio unico. Ma esiste anche un altro termine simile che indica il Dio non unico o indica divinità? Sì, in arabo oltre al termine Allah esiste anche un altro termine simile che indica divinità o diciamo Dio pagano o eh, divinità politeiste ed è il termine ilah quindi abbiamo in arabo due termini che eh, si assomigliano tanto ma che dal punto di vista concettuale sono completamente diversi Allah indica il dio supremo, il dio unico e non ha il plurale, cioè quindi non ci sono plurali per quanto riguarda Allah Mentre ilè, che indica il dio pagano o divinità pagane o politeiste, è un termine che ha un plurale, ed è l'Eliha, cioè divinità o dei, e indica tutte eh, quelle divinità pagane o eh, politeiste, eh, che esistevano e che tuttora esistono anche ora eh, in alcune, diciamo, in alcune culture, in alcune religioni. Quindi, come ho specificato, esistono due termini all'apparenza simili, ma dal punto di vista concettuale, completamente diversi. Ma veniamo al termine Allah. È un termine arabo o è un termine che esiste anche in altre lingue semite? Allora, il termine Allah ha, diciamo, alcuni termini simili, quasi uguali, diciamo, con sfumature e eh, con pronunce, eh, diciamo, lievemente differenti, anche nelle altre lingue semitiche. Ad esempio, in ebraico abbiamo il termine Eloah, Eloah mentre in Aramaico, che sarebbe la lingua, eh, diciamo, la lingua che si parlava in Palestina ai tempi di eh, Gesù, e che era anche la lingua madre di Gesù, Allah è eh, l'equivalente di Allaha, Allaha aramaico, quindi Dio in aramaico e Allah, il Dio Supremo. E questi tre termini: quindi eloah, eh, Allah, e Allah tre termini simili di tre lingue semite quindi derivanti dal ceppo semitico, indicano la stessa cosa, e cioè indicano tutte e tre il Dio supremo, il Dio di Abramo, di Giacobbe, di Isacco, di Ismaele e del profeta Muhammad, pace e benedizione su di loro. Ma veniamo all'italiano. In italiano. Abbiamo due forme eh, per scrivere Dio. Esiste una forma eh, per scrivere Dio, che è la forma scritta con la D maiuscola, e poi esiste un'altra forma scritta con la D minuscola. Dunque, Dio con la D maiuscola in italiano indica il Dio supremo. Il Dio di Giacobbe, di, eh, di Abramo, di Giacobbe, di Isacco, di Ismaele e del profeta Mohammed, pace e benedizione su di loro mentre il termine eh, Dio scritto nella forma con la D minuscola indica le divinità pagane quindi con questo termine ci si riferisce alle divinità pagane o politeiste e quindi non ci si riferisce al Dio Supremo. Quindi come abbiamo visto adesso, c'è l'equivalenza tra due termini italiani con altrettanti due termini arabi. Allah, l'equivalente italiano, e Dio con la D maiuscola. Ilè, l'equivalente italiano, e Dio Scritto con la D minuscola, e poi abbiamo visto eh, prima che eh, nelle varie lingue semite i termini per indicare eh, Dio, il Dio Supremo, quindi Allah, Allah e eh, Eloah, sono termini molto simili tra di loro, poiché tutti questi termini derivano da eh, un unico ceppo, ceppo linguistico che è quello eh, semitico. La stessa cosa vale anche per le lingue latine. Le lingue latine, o eh, derivanti dal, dal, dal latino, sono quelle lingue che eh, diciamo, si sono formate eh, dalla lingua latina dei Romani. E sono cinque. L'italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese e il rumeno. Per esempio, in eh, spagnolo abbiamo Dios, in francese abbiamo Dieu, e in italiano Dio. Come vedete sono tre termini molto simili tra di loro, quindi con eh, delle sfumature lievemente differenti, ma concettualmente indicano la stessa cosa, cioè indicano tutte e tre, eh, eh, il, dio, eh, il Dio, cioè indicano tutte e tre il Dio Supremo se scritte con la D maiuscola e eh, indicano divinità o eh, diciamo il Dio pagano se scritte con la D minuscola. Ed è la stessa cosa quindi che abbiamo visto per quanto riguarda le lingue eh, semite, eh, cioè ebraico, eh, aramaico e arabo. Poi veniamo ad un, cioè ad un altro termine, un altro, um, un altro termine molto importante, che è un termine eh, che anche questo possiamo dire che ha un equivalente nella lingua italiana, un termine arabo che è anche un equivalente nella, nella lingua eh, italiana. Ed è un termine aulico, un termine elevato, un termine eh, che in arabo diciamo... Termine del, dello Attaqim, cioè per eleva, elevare, eh, elevare Dio, cioè nel senso. Eh, per appellarsi a Dio o rivolgersi a Dio in forma aulica. Ed è Allahumma. Quindi in arabo abbiamo un termine che deriva da Allah, ma che si usa eh, specialmente nelle invocazioni. Diciamo come ehm, come, diciamo, um, aulicità, diciamo, del termine Allah. Ed è Allahumma. In italiano c'è un termine molto simile a questo, che è iddio. Iddio. Quindi Allahumma possiamo tradurlo con il termine iddio, che è la forma aulica del termine Dio. Detto ciò, Adesso passiamo al motivo per cui nelle traduzioni si traduce direttamente con il termine Allah piuttosto che tradurlo con il termine Dio scritto con la D maiuscola, che sarebbe diciamo l'equivalente italiano. In arabo il termine Allah è anche uno dei tanti nomi del Dio Supremo, del Dio Unico. In quanto eh, sia in ebraico sia in, eh, in arabo, nell'islam, sia nel, nell'ebraismo sia nel, nell'islam, Dio ha, eh, diciamo, dei connotati, ha degli attributi che eh, spettano soltanto a Lui. E questi attributi eh, diventano poi ehm, nominativi, nominativi di Dio, appellativi di Dio. Uno dei tanti appellativi di Dio è appunto Allah, che si pensa che sia il termine, diciamo il nome supremo eh, di Dio. Cioè molti beh, sapienti eh, musulmani pensano che eh, Allah possa essere uno dei nomi supremi eh, di Dio, uno dei, eh, dei nomi con cui ci si rivolgeva eh, direttamente, quindi il, il nome supremo. La stessa cosa vale anche in ebraico. In ebraico, ad esempio, eh, se non sbaglio, eh, c'è un, diciamo un, uno, uno dei nomi, eh, uno dei tanti nomi di Dio, e Yahweh. Yahweh è un connotato con cui, è un termine, un nome, con cui si indica, magari, eh, si indica il, il Dio di Israele, ad esempio. Ed è la stessa cosa, quindi Yahweh, Allah, Allah, eh, il misericordioso, ad esempio il compassionevole l'altissimo, il, il sommo per esempio in arabo sono Arrahman, rahman al-Rahim, al-Meliko, al-Quddus, al al-Aziz, jabbar sono tutti, eh, come vi ho detto prima dei connotati eh, degli, delle caratteristiche che poi diventano appellativi di Dio e Allah è uno dei nomi di Dio ed è per questo che si preferisce tradurre direttamente il termine Allah con eh, direttamente eh, in quel modo senza eh, diciamo scriverlo come Dio con la D maiuscola. Inoltre esiste anche un altro motivo eh, per, per cui eh, si traduce Allah direttamente eh, così senza eh, scriverlo eh, con, eh, come Dio con la D maiuscola in quanto i cristiani ad esempio eh, ritengono che il Dio, quindi Dio scritto con la D maiuscola sia il Dio Trino cioè quindi ehm, pensano che Dio scritto con la D maiuscola sia il Padre, Figlio e Spirito Santo e quindi già in questo senso loro mettono eh, Tre in uno quindi mettono ehm, i cristiani mettono ad esempio nella forma specifica di Dio: quindi il Dio supremo, il Dio unico, eh, tre, eh, diciamo, tre caratteristiche o tre eh, personalità, spirito, eh, il figlio, il padre, che noi musulmani non riteniamo giusto però la traduzione esatta di Allah è Dio con la D maiuscola, anche se si preferisce scriverlo direttamente così come eh, viene pronunciato, cioè Allah. Spero di essere stato chiaro in questo video, eh, poiché è molto importante capire questo concetto, perché molti eh, non musulmani credono che Allah sia una divinità eh, una divinità al di fuori, diciamo, del, del Dio di Abramo, di Giacobbe, di Isacco, eccetera. Quindi pensano che sia di derivazione pagana e non eh, di derivazione, diciamo, monoteista. Ma come risposta eh, come risposta c'è eh, il fatto che nelle lingue semite il termine Allah, il termine Allah, il termine, termine Eloah sono tre termini con la stessa radice e che indicano tutte e tre il Dio sommo, il Dio unico. Quindi spero di essere stato chiaro con, con questo video, vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo eh, nella prossima, nel prossimo video in charla.